Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin al cioccolato. Il tempo di preparazione per la ricetta è di 45 minuti circa. Gli Ingredienti sono cioccolato al latte, farina, fegola di patate, cacao amaro, uova, zucchero semolato, panna fresca per dolci, olio di semi di arachidi, aroma di vaniglia, lievito per dolci vanigliato e sale. Diamo il via alla ricetta!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 Senza lavare il boccale, mettere la panna, lo zucchero, la farina, il cacao amaro, la fegola di patate, le uova l'aroma di vaniglia l'olio e il sale ed acceniamo il bimbi per 4 minuti a velocità 5. Aggiungere il lievito ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Aggiungere il cioccolato ed azionare il bimbi per 20 secondi antiorario velocità 2. Trasferire il composto nei pirottini per muffin. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 20-25 minuti circa. I muffin sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servire. Muffin al cacao! Grazie e alla prossima ricetta!